Fa ingresso il Presidente del Consiglio dei Ministri. A inizio la prima conferenza nazionale delle autorità di protezione civile. Prende la parola il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Dottor Angelo Borrelli. Signor Presidente, signori Presidenti delle Regioni, cari colleghi e colleghi del Servizio Nazionale della Protezione Civile, buongiorno e benvenuti alla prima conferenza nazionale della protezione civile. Perché una conferenza nazionale? perché il sistema di protezione civile è stato istituito dal 92 e sono più di 27 anni che noi facciamo attività di protezione civile a diversi livelli ma non ci siamo mai confrontati insieme in un unico giorno con le autorità di protezione civile per condividere obiettivi, strategie e quello che è il percorso per far crescere la resilienza dei nostri territori e la sicurezza dei nostri cittadini. Prima di incominciare intanto vorrei fare un minuto di silenzio in onore dei caduti di ieri dei colleghi Vigili del Fuoco. Voglio anche rivolgere un augurio di pronta guarigione a coloro i quali sono stati colpiti dall'evento, io farei un applauso, grazie. Abbiamo, abbiamo, contratto, abbiamo contratto i tempi di questa manifestazione perché ci sono impegni come voi sapete sia del Presidente che di altri ospiti quindi io a questo punto era previsto un video, l'abbiamo accorciato, sono due minuti, sono delle foto, due o tre foto per dire della settimana della protezione civile e voglio ringraziare il Presidente del Consiglio dei Ministri perché con direttiva del primo aprile di quest'anno ha indetto la settimana della protezione civile, è stata una settimana ricca di appuntamenti, di attività, le vedremo adesso nell'immagine se possiamo far partire questo breve video di due minuti, non ha eh, parlato, non ha eh, sonoro perché eh, appunto volevamo essere veloci, qui ci sono un po' di numeri di quello che abbiamo fatto, 8.000 volontari in campo, 850 sono state le piazze, le piazze io non rischio, più tutta una serie di manifestazioni che abbiamo fatto col mondo della scuola, col mondo della eh, ricerca eh, scientifica, abbiamo avuto qui nella giornata dedicata all'istruzione e alla ricerca scientifica, il Ministro dell'Istruzione, abbiamo realizzato 350 eventi sul territorio nazionale, voglio ringraziare anche il Prefetto Piantedosi perché nella giornata in cui era prevista questa manifestazione abbiamo tenuto una riunione con tutti i Prefetti della Repubblica, abbiamo deciso che ogni sei mesi faremo una riunione con i Prefetti della Repubblica per aggiornarci sulle attività di protezione civile. Abbiamo anche tenuto, avete visto scorrere i numeri, una grande esercitazione nell'area dei campi felegrei, si tratta di attività formativa informativa che abbiamo fatto come sistema di protezione civile, era previsto adesso la mia presentazione con gli obiettivi del sistema di protezione civile, io la rimanderei a dopo, chiederei a coloro i quali mi seguono negli interventi di intervenire e poi lascerei la parola al presidente del Consiglio in modo tale che noi poi proseguiamo successivamente, grazie. Grazie dottor Borrelli. Prende ora la parola il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ingegner Fabio Dattilo. Signor Presidente, autorità, intanto grazie per questa vicinanza nel momento del cordoglio, vicinanza che io estendo al collega dei Carabinieri che è rimasto ferito nello stesso incidente ieri notte alla in provincia d'Alessandria è stata veramente una cosa molto brutta perché di solito i pompieri lasciano la vita per salvare gli altri, in questo caso sono rimaste vittime di un, chiamiamolo, attentato incendiario. Una sola slide avevo preparato per mostrare dei numeri, dei numeri che sono quelli dei Vigili del Fuoco, se è possibile vederla ci metterò un minuto e, e dire che i Vigili del Fuoco sono fieri di fare parte come componente principale del sistema di protezione civile. Il sistema di protezione civile, come abbiamo detto, è fatto da tantissime autorità ma fra queste autorità i Vigili del Fuoco nel momento del soccorso sono fieri di essere il primo violino quando si suona in un'orchestra, solo nel momento del soccorso. La parte della previsione, della prevenzione e della ricostruzione sono appannaggio di, di altre autorità ma nel soccorso noi ci siamo con dei numeri che si possono vedere, i Vigili del Fuoco sono 33.000 in tutta Italia ma questo numero potrebbe ingannare perché dovendo lavorare 24H per 365 giorni l'anno i Vigili del Fuoco in realtà in servizio in questo momento in Italia sono circa 5.000 ma in caso di calamità abbiamo la forza autonomamente di poterci duplicare Quei 5.000 possono diventare con il raddoppio dei turni 10.000 e nel giro di poche ore possiamo essere circa 2.500, l'Aquila ce l'ha mostrato, all'interno di qualsiasi calamità muovendoci da, da tutta l'Italia con le stesse procedure, con gli stessi mezzi, con gli, con lo stesso modo di agire tant'è che poi anche logisticamente siamo autonomi e possiamo sostituire un vigile della Sicilia con uno del Veneto che conosce lo stesso linguaggio e ha a conoscenza delle stesse strutture. Ovviamente all'interno del nostro grande gruppo ci sono tante specialità, quelle che più interessano la calamità sono quelle dei SAF, cioè coloro che si calano dall'alto, sono quelle delle soccorso all'interno delle macerie, che si chiamano USAR, sono quelle che agiscono e lavorano nell'acqua e che lavorano ogni giorno per tutelare la salvaguardia delle persone. Oltre all'articolo 10 che noi abbiamo salutato molto positivamente come codice di protezione civile, pungolo tutti i nostri correghi affinché quel famoso articolo 18 che tiene conto dei piani di emergenza che dalla cellula più piccola del comune si estendono alla regione per poi diventare piano dello Stato vengano a essere emanate presto le linee guida perché sono ciò che serve alle comunità, alle comunità locali per scrivere rispetto ai rischi che hanno all'interno di ciascun comune questa, questo piano comunale, la somma dei piani diventa regionale, l'autorità regionale poi si confronterà con le autorità statali e qui c'è un piccolo problema che nasce dalla catena dell'organizzazione dello Stato rispetto alla catena dell'organizzazione della protezione civile perché abbiamo comuni, regioni e Stato nella catena della protezione civile invece abbiamo comuni province e Stato nell'organizzazione dello Stato, ne abbiamo parlato più volte con il dottor Borrelli bisogna trovare all'interno della regione come dire, un referente dello Stato anche i, i direttori regionali possono diventarlo ma un referente dello Stato che assolva i compiti che oggi sono dei prefetti della Repubblica e quindi con questo auspicio che eh, vi lascio ricordando ancora i colleghi che sono morti e soprattutto onorando coloro che oggi sono in servizio nonostante tutto nonostante l'amarezza di, questa, di questo cordoglio che devono vivere stando in servizio. Grazie ancora, grazie signor Presidente. Grazie Ingegner Dattilo. E prende ora la parola il Presidente dell'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità e Denti Montani, Dottor Marco Bussone. Signor Presidente, Capodipartimento, Autorità, grazie per questa occasione. Io mi soffermo in breve su una parola chiave che per noi è det determinante, che è quella della prevenzione, che vuol dire cultura, resilienza, investimenti nel supportare i comuni, la nostra rete di comuni, assieme ad ANCI, UNCEM, nel guidare dei percorsi eh, nuovi. Credo che il nuovo codice della protezione civile che abbiamo contribuito a scrivere, l'impegno delle regioni nell'avere un quadro normativo, signor Presidente, che definisca chi fa che cosa e dei percorsi moderni, innovativi, ci portano ancora una volta a essere tra i più evoluti in Europa eh, con il nostro sistema di protezione civile e forse nel mondo. Io rimarco nei nostri piccoli comuni montani la presenza di un volontariato organizzato che è decisivo, persone donne e uomini che si impegnano eh, sotto la guida delle forze dell'ordine eh, naturalmente con tutto il sistema, con la guida dei sindaci che hanno un ruolo fondamentale, sono emblematici e fulcro dei percorsi di protezione e come dicevo di prevenzione. Vede l'abbandono della montagna, dei territori, delle aree interne eh, questo paese è un paese complesso, come lei sa bene, come ci ricorda spesso il nostro Presidente della Repubblica. L'abbandono del territorio e anche l'aumento eh, delle foreste, la incapacità di gestire bene qua una superficie che ha orograficamente delle grandi complessità. Oggi aumenta la possibilità di rischi, ieri abbiamo ricordato in Piemonte l'alluvione del 1994, 70 morti, ogni anno abbiamo e subiamo una serie di eh, emergenze alle quali questo Dipartimento eh, col tutto il sistema guida interventi di, eh, successivi eh, di eh, risoluzione delle emergenze. Bene il codice della protezione civile noi riteniamo sia da attuare su tre fronti in particolare, la prima è quella di avere dei piani di protezione civile che non sono un fascicolo che finisce in un cassetto e non è assolutamente conosciuto dai nostri cittadini, deve essere un, uno strumento eh, eh, fluibile da tutti, dalle intere comunità, deve essere sovrapponibile con i piani regolatori e su questo una legge sul consumo di suolo per i territori montani vuole anche dire una legge che impedisce l'abbandono del suolo, l'aumento del bosco, 33% della superficie nazionale che oggi è un problema se non gestito. Dobbiamo utilizzare bene i sistemi di informazione e bene ha fatto, ringrazio Angelo Borrelli per il lavoro che sta facendo con il Dipartimento sui tier alert, degli strumenti che arrivano eh, sul cellulare, delle informazioni che arrivano sui telefoni alle persone che si trovano in situazioni di emergenza. Bene ha fatto lei Presidente lo rimarco, con il Governo a impostare un piano Proteggi Italia che ha 11 miliardi di investimento d'intesa con le regioni che vanno sugli enti locali. Abbiamo però ancora alcune cose da fare in particolare, gliene rimarco due, una di aiutare i sindaci sgravandoli da una serie di responsabilità che possono diventare penali e possono arrivare a complicare l'esistenza anche personale di chi ha eh, responsabilità amministrative. Ci sono sindaci che oggi stanno subendo processi e eh, Livorno, Genova, eh, Civita e altri su cui bisogna cercare di intervenire per sgravare di una responsabilità oggettiva. Ci sono delle proposte di legge anche che come Anci e Uncem stiamo eh, facendo e stiamo, alle quali stiamo lavorando. Bene gli investimenti green nella legge di bilancio per fare prevenzione, bene riuscire ad attuare quella norma sui servizi ecosistemici, cosa vuol dire? Che noi reimpostiamo un rapporto fra i territori urbani e fra i territori interni, rurali e montani in una nuova coesistenza, in una nuova capacità di essere in dialogo, perché la prevenzione che si fa a monte diventa strumento di azione importante anche per chi sta a valle e l'intera collettività. I comuni montani, 3.850 comuni, sono a disposizione e sono parte, io spero, attiva e forte di un sistema di protezione civile che cresce, signor Presidente. Grazie. Grazie dottor Prende ora la parola il Presidente del Consiglio dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Avvocato Enzo Bianco. Signor Presidente, esido innanzitutto ringraziare di cuore a nome dei sindaci e dei comuni italiani per la sua presenza oggi qui. Sappiamo che ci sono mille emergenze, anche molto delicate dal punto di vista economico del Paese. Il fatto che lei abbia mantenuto il suo impegno in una giornata come questa in cui c'è anche un valore simbolico con quello che è accaduto ad Alessandria per noi ha particolare valore, lo ha per chi ogni giorno in Italia difende il suo territorio cercando di amministrare nel migliore dei modi in mezzo a mille difficoltà. Sarò brevissimo anch'io per ovvie ragioni. Innanzitutto bene, signor Direttore della Protezione Civile, questa idea di riunire periodicamente tutti i soggetti interessati alla protezione civile. Guardate, chi come me ha una lunga esperienza in questa materia, essendo anche stato per un periodo Ministro della Protezione Civile, oltre che Ministro dell'Interno, sa perfettamente, Presidente, che lo spirito di squadra è importantissimo. È fattore di successo in qualunque momento, soprattutto nell'affrontare le emergenze. Se la logica è quella di scaricare la responsabilità su qualcuno, naturalmente siamo tutti bravi e poi chi paga e chi sta più in basso nella scala gerarchica, qui c'è bisogno di uno spirito di squadra, riunire attorno a un tavolo periodicamente tutti i soggetti interessati, le amministrazioni dello Stato competenti, le forze armate, le forze di polizia, i vigili del fuoco, le regioni, i comuni è davvero molto molto molto importante. La seconda considerazione bene, molto bene eh, quest'idea che sta portando avanti la protezione civile di un sistema di, allertamento, di allerta nazionale unitario gestito sulla base di competenze tecniche. Troppo spesso capitano nel paese eh, problemi qualche volta persino simpatici, divertenti, come quello di una regione che quando fu deciso di passare da un sistema di allertamento in quella regione a cinque livelli di allerta, a, un, a uno più semplice, a tre, si inventò e scaricare la responsabilità sul livello più basso un'allerta arancione tendenzialmente rosso. Nell'avverbio tendenzialmente, lei capisce bene, c'è tutta la preoccupazione che se succede qualcosa poi la responsabilità è chi ha interpretato tendenzialmente in un modo piuttosto che in un altro. Allora bene che ci sia un sistema di allertamento nazionale, speriamo che nel giugno del 2020 possa diventare operativo, questa vicenda di allertamento deve essere gestita da chi ha competenze tecniche in materia in modo adeguato. I sindaci nel territorio poi devono allertare naturalmente sulla base del, dei piani di protezione civile eh, comunali e di emergenza la loro competenza. Una questione specifica Presidente, la terza e concludo, eh, c'è il tema della continuità amministrativa quando c'è qualche problema serio di protezione civile, l'ho visto anche nella mia città a Catania, ma questo riguarda tutti, ci sono tecnici eh, che sono disponibili, che partono e che vanno a dare una mano con straordinaria generosità, qualche volta addirittura spostandosi eh, a spese proprie. C'è un problema di definizione normativa perché oggi se tu mandi un tecnico dal comune di eh, Rocca Cannuccia in un posto in cui c'è un'emergenza si corre persino il rischio di avere una responsabilità amministrativa o contabile, la cosa può essere definita in modo serio, c'è cioè un principio di continuità amministrativa che va affermato e che deve essere tradotto in realtà. Un'ultima considerazione, consentitemi uno sfogo di carattere generale, appena succede una disgrazia nel nostro Paese oggi lo sport preferito a partire dai mass media ma anche di una parte dell'opinione pubblica è chi è responsabile. Questo sta diventando un problema davvero molto serio, la ricerca affannosa prima ancora di dare una mano a chi sta aiutando in quelle condizioni di cercare subito un responsabile da additare all'opinione pubblica come una sorta di mostro sta diventando veramente una cosa molto grave. Non ho una soluzione per un problema così delicato, ma certo c'è un problema di comunicazione e un problema di dare serenità a chi ogni giorno nel territorio interpreta la sua responsabilità come un dovere e lo fa con straordinaria generosità in modo assolutamente attento. Va premiato per questo anziché essere additato irresponsabilmente come qualche volta responsabile di qualcosa. Grazie e buon lavoro. Grazie Avvocato Bianco. Prende ora la parola l'assessore con delega alla protezione civile della Regione Emilia Romagna, dottoressa Paola Gazzolo. Buongiorno Presidente e un saluto al Capodipartimento e a tutte le componenti del sistema di protezione civile. È un privilegio poter intervenire eh, un privilegio esprimere e rinnovare il cordoglio per, alle famiglie eh, del, mh, dei vigili del fuoco, dei feriti e delle vittime eh, di questa grande tragedia dell'Alessandrino e poche, pochi minuti per fare due brevi considerazioni, eh, salutando anche i colleghi assessori che all'interno della commissione speciale di protezione civile condividono la quotidianità dell'implementazione di un sistema quello di protezione civile che credo sia un esempio per tutto, per tutto il paese e non solo uno dei rari luoghi dove lo stesso codice nazionale di protezione civile ha visto un voto all'unanimità indipendentemente dall'appartenenza politica e indipendentemente eh, anzi, è dipendentemente dal volere e, e dalla capacità e dalla determinazione delle, di tutte le componenti che vi si ritrovano, compresa la stessa comunità scientifica. E, mh, due considerazioni: una, una in particolare, il tema legato eh, alla discussione di queste, mh, delle nostre, eh, della Commissione del confronto fra regioni, in particolare sull'aspetto. Eh, delle competenze ora ehm, io credo questo che ehm il documento che ci è stato proposto durante questa settimana della protezione civile che anch'io mi auguro diventi una tradizione che le regioni hanno sostenuto eh, con, uh, penso anche con uh, un grande sostegno, un grande lavoro e il documento che ci viene proposto richiama a indirizzi operativi molto positivi i IT Alert che noi stiamo sostenendo eh, ovviamente eh, supportandolo con uh, gli elementi di pianificazione di sistema così come eh, riconduce il documento stesso della giornata di oggi e, ehm, e in particolare eh, il grande obiettivo che si pone, si pone questa conferenza eh, legandolo all'obiettivo di resilienza, di riduzione del rischio e eh, di gestione del rischio stesso guardando eh, a ricomporre sostanzialmente nella parola resilienza la capacità di agire in prevenzione e la capacità di esserci durante l'emergenza e nel post emergenza allora io credo che sia proprio il compito delle regioni lo snodo fondamentale per raggiungere l'obiettivo di resilienza e di eh, gestione del rischio e riduzione del rischio quindi siano eh, siano proprio le regioni dove si riconduce eh, sostanzialmente nelle politiche regionali esattamente si riconducono tante competenze che guardano a ridurre eh, a mitigare eh, ad adattare eh, le politiche al cambiamento climatico no, e guardano esattamente al tema dello sviluppo sostenibile che ci viene proposto come appunto obiettivo di cui anche protezione civile fa la sua parte allora se questo è vero poiché le autorità di protezione civile eh, oltre a quelle tecniche ma le autorità diciamo, politiche da codice sono il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Presidenti di Regione e i Sindaci della nostra, del nostro bel Paese eh, è evidente che eh, ci sono alcune tematiche che devono essere affrontate la prima, bene il Proteggi Italia bene aver definito sia eh, un risorse per la prevenzione ricomponendo la filiera dell'emergenza della prevenzione, eh, però da questo punto di vista è importante che queste risorse eh, siano ampliate in prevenzione, eh, nella prevenzione strutturale e, eh, e eh, in questo rinnoviamo, rinnovo eh, anche a nome dei colleghi, la necessità eh, di aumentare le risorse pluriennali per la prevenzione anche con l'utilizzo dei fondi BEI. La seconda, così come eh, non entro nel dettaglio, mi scuserete per esigenze di tempo, do i titoli. La seconda, molto importante, il post-emergenza, bene aver inserito con il comma 1028 e con, il, eh, con la legge fiscale, aver inserito risorse in particolare col il comma 1028 della legge finanziaria 2000 e 18 avere inserite risorse per il post emergenza molto bene però bisogna proseguire perché è evidente che quelle sono risorse che hanno guardato a un periodo di eventi importanti complessi difficili a cui tutti noi eh, che tutti noi ricordiamo ma in un periodo di un anno e mezzo dal giugno 2017 al dicembre 2018 avendo funzionato quel programma come regioni abbiamo fatto la nostra parte in tempi molto celeri affinché queste risorse venissero realmente impegnate e utilizzate credo che anche lì dovremmo ampliare queste risorse e poi un altro tema eh, che mi scusi presidente se parlo di risorse ma poi le risorse accompagnano i buoni le buone politiche e l'altro aspetto che va sottolineato è legato al cambiamento climatico. Cambiano gli eventi e il codice di protezione civile anche nel eh, consentire poi alla presenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione di stato di emergenza nazionale non consente di inserire alcune nuove tipologie di eventi in questa dichiarazione. Allora io credo che anche questo lavoro che... Eh, si deve probabilmente verificare da una parte eh, l'adeguamento, la, l'adeguatezza stessa del codice al cambiamento climatico, ma abbia oggi la necessità di una risposta che è proprio del codice e che prevedeva in capo alle regioni eh, la destinazione di risorse per l'istituzione ma soprattutto per l'operatività del fondo regionale di protezione civile allora in assenza del finanziamento del fondo regionale di protezione civile o il dipartimento e la presenza del consiglio dei ministri come dire si fa carico di ampliare la gamma degli eventi penso per quel che riguarda la mia regione all'evento all eh, importante di milano marittima noi Milano Marittima, ma poi evento che nel mese di luglio si è eh, ovviamente ha toccato l'Adriatico sino alla Puglia, eh, l'esempio di Milano Marittima che è andato su tutti i giornali come un esempio virtuoso perché grazie al potenziamento del sistema siamo riusciti a a intervenire prontamente credo mitigando straordinariamente con la nostra comunità gli effetti di quella potente tromba d'aria marina evento che però non può essere contemplato per i criteri che sono definiti nel codice all'interno dello stato di emergenza nazionale allora dell'una o l'altra perché è evidente che la, la istituzione del fondo di protezione civile con la disponibilità anche delle regioni di cofinanziarlo perché noi regione continuiamo a cofinanziare con risorse regionali e ovviamente cercando di implementare ciò che, che chiedono le nostre comunità ciò che chiede il sistema di protezione civile e trova in questo fondo regionale di protezione civile sia la capacità di potenziamento del sistema da una parte e trova e può trovare anche la capacità di eh, come dire di diventare vera e propria azione di adattamento al cambiamento climatico io la chiamo così perché ci si adatta eh, esattamente con strumenti flessibili, capaci che eh, hanno la, da questo punto di vista possono ottenere il grande risultato di rispondere alla, alle richieste anche dei nostri comuni che chiedono eh, di non essere mai lasciati da soli e in questo in questa grande sfida eh, che abbiamo davanti quindi io davvero ringrazio per questa giornata e, ehm, e eh, spero che davvero sia la giornata che possa già da questa stessa legge di bilancio la prossima legge di bilancio eh, colmare quel col vulnus e guardare a una una programmazione di risorse davvero pluriennali certe nel tempo capaci di guardare come, ha fatto, come è stato fatto in questi anni contemporaneamente ad essere più efficaci in prevenzione e a poter anche dare risposte importanti e significative. Noi regioni credo che abbiamo potenziato il sistema in tanta parte del paese e ne siamo particolarmente orgogliose. Grazie. Grazie dottoressa Gazzolo. Prende ora la parola il Presidente della Regione Abruzzo dottor Marco Marsilio. Grazie dell'occasione e dell'opportunità. Potremmo dire che se uno dei temi intorno ai quali si sviluppa la settimana della prevenzione della protezione civile e quello di, della resilienza, l'Abruzzo può agevolmente candidarsi per ragioni note, ad essere come dire, regione di riferimento per questa, eh, su questo tema e su questa virtù. La, la somma di eventi e di cataclismi che ha colpito la nostra regione quantomeno nell'ultimo decennio non c'è bisogno qui di andarla a riassumere ed è per questo, anche per questo che abbiamo dato al tema della protezione civile una priorità importante nell'azione di governo della nostra Regione. Io ho trovato un'organizzazione della protezione civile credo inquadrata in maniera inefficace e potenzialmente anche inefficiente rispetto alla gestione delle emergenze perché ad oggi la protezione civile nella Regione è inquadrata con tre distinti servizi all'interno di un dipartimento più ampio che si occupa di urbanistica, gestione del territorio, energia, ambiente. Per tale ragione abbiamo presentato proprio per adeguarci anche alle migliori pratiche delle altre regioni, alle linee guida del Dipartimento Nazionale. Una proposta di legge per istituire un'agenzia di protezione civile che garantisca come dire, una maggiore capacità di azione, autonomia di decisione, prontezza operativa in caso eh, di emergenza, oltre che un lavoro più eh, coordinato e più ampio di previsione e prevenzione. Quindi da questo punto di vista il eh, Consiglio regionale dell'Abruzzo è oggi investito di questa, della trasformazione di questa proposta di legge che la Giunta ha già approvato. E spero che a breve, prima della fine di questo anno solare, eh, po possiamo come dire, presentare nel sistema nazionale di protezione civile anche un passo in avanti nella organizzazione della nostra regione. Eh, mi associo alle osservazioni fatte da chi mi ha preceduto rispetto a tutta una serie di necessità anche economiche, purtroppo economiche, perché eh, come dire, appunto, le cose si possono fare se sono anche sostenute e mi faccio anche portavoce per quanto riguarda il nostro territorio caratterizzato da una presenza di piccoli e piccolissimi comuni montani della difficoltà che questi hanno nel come dire, adempiere alla legge eh, quando vengono richiamati al dovere di dover adottare i piani comunali di protezione civile rispetto ai quali i comuni che oggi faccio presente che in particolare nella nostra regione due terzi dei comuni non hanno neanche il segretario comunale, gran parte di questi piccoli e piccolissimi comuni hanno una struttura amministrativa fatta quando va bene di un geometra e mezzo ragioniere condiviso magari con il comune vicino e quindi chiedere che professionisti in possesso di adeguate competenze possano e debbano sviluppare piani eh, questo non avviene gratuitamente quindi anche qui credo che un aiuto dello Stato centrale quando chiede uno sforzo a tutta Corale a tutte le sue articolazioni ad affrontare in maniera efficace perché altrimenti sconteremo i ritardi e anche nella nostra eh, provincia i prefetti hanno dovuto come dire, rappresentare il ritardo perché la percentuale di comuni che sono stati in grado di adeguarsi alle prescrizioni di legge è stata molto bassa ma io voglio spezzare una lancia in loro favore non perché ci sia disinteresse e disattenzione perché anzi il fatto che la legge dal 2018 impone sui sindaci oltre che sui presidenti delle regioni la responsabilità di essere il capo della protezione civile quindi come dire, si, si va a dormire la sera sperando che non grandini e che non nevichi e che non accada qualche esondazione perché le responsabilità che gravano sulle spalle delle amministrazioni sono molto molto serie e quindi anche su questo dobbiamo attrezzarci ed è in questo senso che io pure rilancio e rinnovo, è stato già accennato prima, la necessità di dare una piena valorizzazione all'articolo 45 del codice della protezione civile che istituisce questo fondo regionale eh, che da troppi anni non viene finanziato e che ci consentirebbe magari anche di affrontare quelle categorie di eh, eventi eh, rispetto ai quali poi diventa difficile farsi riconoscere a livello nazionale uno stato di emergenza e un contributo, faccio riferimento a un caso particolare che ha coinvolto molte regioni, quasi tutte le regioni della costa adriatica, il 10 luglio sono state tempestate da un evento cataclismatico, noi abbiamo avuto sulla costa abruzzese una grandinata con chicchi di grandine che erano grandi come palle da baseball, è mancato poco di avere delle vittime proprio per quanto è stata violenta, ha scoperchiato tetti, tutte le scuole di alcune delle città della costa sono stati scoperchiati fortunatamente era estate e quindi come dire, abbiamo avuto il tempo di ripristinare in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico fosse avvenuto durante diciamo, la stagione scolastica l'evento avrebbe avuto conseguenze molto, molto più devastanti tuttavia questo tipo di evento non è riconosciuto e ci è stato negato proprio in questi giorni dal Dipartimento Nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza e quindi di un qualunque contributo pensando che su eventi di questa caratteristica e di questa violenza si possa far fronte con le risorse ordinarie delle amministrazioni comunali e delle amministrazioni del territorio. Ecco, io credo che da questo punto di vista ci sia sicuramente qualche cosa da correggere e da integrare. Non so se nell'immediato sia possibile, faccio appello, approfittando della presenza del Presidente del Consiglio, oltre che del Capo del Dipartimento Nazionale, anche perché l'argomento lo affronteremo domani in conferenza delle regioni, con le altre regioni interessate a individuare comunque o a rivedere questa decisione o comunque a individuare una forma di contributo perché diciamo, i danni rilevanti che si sono prodotti possano essere affrontati e comunque credo che prevedere ehm, diciamo in maniera più strutturale il, il finanziamento di un fondo che esiste, che per legge esiste e che da questo punto di vista c'è una, una non adempienza da parte dello Stato nei confronti di una previsione e normativa condivisa, ecco noi diciamo, sentiamo l'urgenza e sottolineiamo l'urgenza di affrontare e risolvere anche questo tema. Grazie. Grazie dottor Marsilio. Prende ora la parola il presidente della provincia autonoma di Bolzano, dottor Arno Compacer. Signor Presidente, autorità tutte, eh, il mio contributo sarà brevissimo, due i miei ragionamenti, uno eh, ovviamente valuto molto positivo l'approccio che si è dato anche con la settimana nazionale della protezione civile, eh, ringrazio il Presidente per la direttiva, eh, l'approccio proprio che, che vuole valorizzare anche eh, lì, eh, diciamo il il senso civico e soprattutto anche sensibilizzare ma non solo informare i cittadini ma soprattutto renderli attivi anche quando ci sono gli eventi. Eh, lo dico da Presidente della provincia autonoma che ha competenze in materia e che ha un sistema che forse si discosta un attimino da quello eh, nazionale del Paese, abbiamo eh, un sistema basato soprattutto sul volontariato, sono oltre 30.000 persone in una provincia con 500.000 persone che eh, operano nel settore della protezione civile nelle associazioni di volontariato, i Vigili del Fuoco oltre 13.000 persone, eh, ovviamente eh, il, la Croce Bianca, la Croce Rossa e il Soccorso Alpino. Eh, questo sistema ci permette non solo di avere eh, un sistema molto capillare, in ogni paese, in ogni piccolo borgo c'è ovviamente, eh, eh, sono i vigili del fuoco, c'è anche eh, ovviamente il soccorso della Croce Bianca, la Croce Rossa, ma non solo, siccome quasi in ogni famiglia c'è una persona che è comunque già eh, coinvolta nel sistema come membro di un'associazione, c'è anche questa resilienza che si vuole creare, proprio questa partecipazione attiva e consapevole dei cittadini in caso di eventi e questo credo che sia un appro approccio eh, proprio giusto che premierà sicuramente un, un intero sistema. Secondo ragionamento eh, la standardizzazione, eh, ovviamente abbiamo sentito questa ricerca canita come eh, ha detto Bianco prima diciamo del colpevole in eh, caso di eventi, ci porta a sempre avere di più anche eh, un interesse a avere dei protocolli, delle standardizzazioni per le scelte in caso di eventi anche per proteggere chi fa queste scelte. Però forse non dobbiamo esagerare perché l'evento non, non si presenta mai come è stato previsto in teoria. Bisogna sempre lasciare un margine anche alle persone che poi si assumono questa responsabilità e fanno la scelta e bisogna proteggerle in modo un attimino diverso, non solo con i protocolli standardizzati, se no ci ingessiamo eh, e ci leghiamo le mani. Questo è il mio diciamo, avvenimento, giusto avere gli standard, anche e soprattutto fare un sistema che funziona come sistema paese, però poi lasciare margine a chi deve assumersi la responsabilità e speriamo che ci siano ancora le, queste persone nel caso concreto. Grazie e buona conferenza a tutti. Grazie Dottor Compacer. Prende ora la parola il Presidente della provincia autonoma di Trento, Dottor Maurizio Fugatti. Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, Dottor Borrelli Capo della protezione civile, tutte le autorità presenti e di protezione eh, civile. Noi abbiamo l'onore anche di avere il ruolo di coordinamento e io mi sono trovato e voglio ringraziare subito il dottor Borrelli che non ero nemmeno stato proclamato eletto nell'ottobre scorso, eravamo nella fase diciamo, di, di passaggio ed abbiamo avuto la più pesante eh, tempesta diciamo, quasi di sempre del nostro territorio che ha coinvolto anche l'Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, e il Veneto e la Lombardia e voglio ringraziare il pronto intervento che il dottor Borelli aveva avuto nei nostri confronti in quella, in quella fase. In quella fase in cui eh, la forte mole di danni che eh, c'è stata, un piccolo territorio come il nostro, 500 abitanti, ha avuto circa 370 milioni di danni e vogliamo ringraziare il Presidente del Consiglio per, aver, per essere intervenuto eh, sul nostro territorio come sugli altri territori con un forte intervento di attenzione anche finanziaria che non era per i momenti che ci sono sicuramente né facile e né scontato. Ma in quei momenti si è visto soprattutto quanto è importante eh, per, i, per i territori, e lo ha detto anche chi mi ha preceduto, eh, la necessità di investire sulla sicurezza, sulla prevenzione, sulla tutela ambientale, che è anche un messaggio di sostenibilità. Perché risorse investite oggi sulla sicurezza e sulla tenuta del territorio sono sicuramente risorse risparmiate domani nel momento delle, delle, delle emergenze, in più messi sullo, Un milione di euro in più messi sulla tutela del territorio sono sicuramente risparmiati per futuro al di, là, al di là della sicurezza e quindi credo che eh, sicuramente in un momento di difficoltà economica gli sforzi che le regioni, le province autonome e il governo stanno facendo, sono importanti, dobbiamo cercare anche canali di finanziamento alternativi rispetto al solito su, questa, su questo versante perché ne va anche della sicurezza dei territori, di chi deve rimanere a vivere in montagna come ha detto anche il Presidente, il Presidente Marsiglio, vivere nei piccoli comuni di montagna rischi lo spopolamento se non investi risorse che permettano a quelle persone di continuare a vivere lì, ma vivendo lì ti garantiscono anche anche la, la sicurezza di quei, di quei, di quei territori. Questo è un te, quindi questo è un tema centrale che riteniamo abbiamo noi ma deve avere anche ed ha sicuramente eh, a cuore chi eh, governa il nostro, il nostro Paese. Collegato al, al sistema forte dell'attenzione alla protezione civile, questa organizzazione della settimana della protezione civile che anche noi abbiamo abbiamo fatto, nell'attenzione ai giovani, nell'attenzione nelle scuole, portare la, il tema della protezione civile all'interno delle scuole, all'interno anche dell'educazione, magari civica scolastica, va in questa direzione perché se nel futuro perderemo l'attenzione dei giovani verso il sistema di, di volontariato e di protezione civile sarà sempre più un costo che sarà a capo delle regioni e dei governi che, che, che, che si succederanno. Il tema del, eh, del volontariato è centrale ed è centrale quanto ha detto eh, il sindaco Bianco il Presidente Bianco e non dobbiamo scoraggiare i volontari di fronte a iniziative eh, particolari di altri organi che poi dicono vabbè allora vado a fare volontario se rischio del mio nel momento in cui ci metto la mia eh, solidarietà, il mio volontariato e la mia passione e il mio anche tempo libero. Quindi grazie per questo momento che avete eh, organizzato, credo sia utile eh, per tutti e sicuramente per il nostro sistema di protezione civile e di volontariato. Grazie anche al dottor Fugatti. Prende ora la parola il Presidente del Consiglio dei Ministri. Buongiorno a tutti, io saluto, faccio un saluto, permettetemi, eh, riassuntivo e complessivo a tutte le autorità. Non vi posso menzionare partitamente perché siete numerose. E questa è una delle prime eh, ragioni che mi spingono a congratularmi per questa iniziativa, a vedere tanti volte autorevoli presenti, tanti soggetti stakeholders interessati e coinvolti qui per questa prima conferenza è un motivo che mi spinge a sottolineare l'importanza di questo evento. E, mh, è stato ricordato che anche la settimana nazionale della protezione civile è la prima volta che si svolge istituita con direttiva del primo aprile scorso, non era un pesce d'aprile ma era la testimonianza di una sensibilità e di un progetto al quale stiamo lavorando di massima sensibilizzazione della comunità nazionale eh, sul piano della informazione, della comunicazione, della condivisione, del consolidamento delle buone prassi e di linee strategiche di azione alla base di questo, sistema, di questo sistema integrato che è la protezione civile. Dobbiamo confrontarci, dobbiamo uh, dialogare, dobbiamo ascoltare e dobbiamo collaborare, questo è il primo punto. Oggi io sono dispiaciuto perché eh, ahimè, sto un po' comprimendo, eh, diciamo, non solo il mio intervento ma ho rischiato un po' di comprimere anche qualche vostro intervento, però spero che al di là della mia presenza dovrò allontanarmi perché ci sono urgenze nazionali che mi chiamano al, al dovere al tavolo a Palazzo Chigi spero che possiate continuare i lavori con la massima distensione perché questo momento questa conferenza importante dobbiamo come dire, acquisire ancora e lasciarsi sedimentare quella che è la cultura della protezione civile e noi stessi che ne siamo parte, che alimentiamo questa cultura quindi dobbiamo passare qui del tempo per cercare di affinare meglio il raggio dei nostri interventi e le linee strategiche della nostra azione. È E' importante, importantissima in questa prospettiva la prevenzione, è importantissima la formazione perché si diffonde in Italia la cultura della riduzione dei rischi, prevenire quindi e pianificare e programmare sono i migliori alleati poi questo significa quindi eh, inoltrarsi lungo un sentiero della standardizzazione di protocolli di azione di linee definite di azione poi certo c'è sempre l'imprevisto c'è sempre il momento in cui ci sarà la singola autorità che dovrà confrontarsi e poi assumere una responsabilità però è chiaro che dobbiamo elaborare e affinare sempre più le migliori pratiche, le best practices, dobbiamo sempre più confrontarci e cercare di predisporci per sviluppare una linea di prevenzione e quindi cercare di sollecitare la massima resilienza delle comunità locali. La campagna Io non rischio da questo punto di vista è stata un grande successo 850 piazze, 8.000 operatori volontari, 4.000 e forse anche oltre cittadini coinvolti, i numeri sono molto significativi, non sono delle gocce gettate in un mare ben più ampio, sono delle iniziative che dovremmo ripetere, dobbiamo lavorare come dobbiamo lavorare anche, stiamo lavorando e da questo punto di vista è molto significativa anche il fatto che la legge dello scorso agosto consente anche di riportare l'educazione civica alle scuole, dobbiamo lavorare diciamo nelle scuole dove sicuramente la protezione civile deve essere un argomento di dialogo, di conversazione tra docenti e discenti con gli alunni e coinvolge quindi i cittadini sin dai banchi di scuola anche perché dico la verità nella esperienza che ho sin qui maturato ormai sono diversi mesi 17 18 mesi come a capo dell'esecutivo devo dire che i giovani sono sicuramente una risorsa e vanno subito coinvolti e motivati in questo progetto. Eh, dobbiamo dar loro gli strumenti per afferrare in padronisti della cultura della prevenzione per potersi difendere dalle emergen dall emergenze. I giovani ci consentiranno, investendo su di loro, di creare un'Italia più consapevole, un'Italia più responsabile, più serena anche, più convinta dei propri mezzi. Io sono fiducioso perché eh, lavoro col Dipartimento della protezione civile e conosco il sistema integrato della protezione civile. Ci sono state tantissime tragedie, abbiamo affrontato tantissime emergenze, alcune le avete menzionate nei vostri interventi, quindi operativamente ho verificato con mano l'efficacia dell'intervento, l'immediatezza, la incisività di questo sistema, direi anzi che per certi versi lo possiamo dire senza falsa modesta, è anche un modello all'estero dove ci confrontiamo, dove spesso veniamo chiamati e sollecitati a intervenire e ad aiutare. E, e qual è la forza di questo sistema? La forza di questo sistema e sicuramente il fatto che eh, è integrato, è integrato infatti la conferenza nazionale riguarda le autorità di protezione civile. Quindi ogni volta che c'è un'emergenza ci sono vari soggetti che sono coinvolti e tutte le varie componenti, tutte le autorità coinvolte riescono a dialogare, riusciamo a dialogare. Riusciamo a dialogare secondo protocolli ormai collaudati. E dietro il sistema della protezione civile non solo ci sono le autorità di riferimento, non solo ci sono i corpi, i vigili e tantissimi, i vigili del fuoco e tanti altri, ci sono tante competenze, ci sono ingegneri, geometri, geologi, eh, agronomi periti industriali, ci sono tanti anche volontari e nel 1966 erano gli angeli del fango, oggi sono semplicemente persone migliaia che facendo, essendo, facendo riferimento a delle organizzazioni varie di volontariato dedicano il loro tempo libero e delle volte anche ne fanno un'occupazione ben più impegnativa, gratuitamente, a questo spirito di solidarietà, a questa forma di altruismo che è parte integrante di questo sistema. Questa è l'Italia migliore, diciamocelo, perché è l'Italia che riesce a far sistema, l'Italia che riesce... A mettere su non solo le competenze professionali ma anche gli slanci solidaristici creando un meccanismo integrato assolutamente efficiente sul piano operativo. Se riuscissimo a riprodurre il sistema della protezione civile, lo dico da decisore politico, in tanti altri ambiti con questa capacità di dialogo, di confronto, con questo meccanismo collaudato, di sintesi, con questa efficacia operativa noi potremmo come dire, dilatare enormemente e rafforzare enormemente la nostra efficacia operativa. Ci sono state tante tragedie in, questi, in questo periodo, in questi ultimi tempi. Io ricordo, non posso menzionare la tragedia del Ponte Morandi, la tragedia del torrente Raganello, poi ci sono state violente ondate di maltempo l'anno scorso, soprattutto nel. sono state ricordate tra ottobre e novembre da Belluno a Casteldaccia. Poi ancora più di recente ci sono state due alluvioni nell'Alessandrino: sono stato l'esina a tardasera con appunto col sistema della protezione civile dove ci siamo confrontati. E ovviamente non possiamo non ricordare anche. Eh, e non rendere un doveroso omaggio, l'abbiamo fatto prima anche nel minuto di silenzio, ai tre vigili del fuoco che sono rimasti uccisi nell'Alessandrino. Chiamiamoli per nome, ricordiamo i loro nomi, Antonio, Antonio Candido, Marco Triges, Matteo Castaldo. mariti, padri amorevoli che hanno perso la vita in questo incidente, forse un attentato, la magistratura indagherà e confidiamo che quanto prima, se ci sono dei colpevoli, avranno un nome e un cognome. Ecco, eh, parlando dei vigili del fuoco, peraltro ne approfitto pubblicamente, siamo perfettamente consapevoli delle richieste che provengono da parte dei vigili del fuoco, li ho incontrati, ho incontrato... È incontrato Uh, I sindacati uh, in un quadro di finanza pubblica faremo il possibile per accogliere le loro richieste. Abbiamo già dato un primo segnale, so che questo segnale che abbiamo dato non è ancora ritenuto sufficiente ma posso assicurare che il Governo lavorerà perché doverosamente uh, ci sono delle legittime richieste e dobbiamo tenerle presenti, faremo il possibile e confido che ce la faremo. Uh, vi lascio, vi lascio ricordando che eh, sempre nel quadro della prevenzione, del rendere ancora più resilienti le nostre comunità, la comunità nazionale, le comunità territoriali, abbiamo lavorato e confidiamo di implementare quel programma che abbiamo definito Proteggi Italia, l'abbiamo varato all'inizio dell'anno, è stato anche menzionato negli interventi che mi hanno preceduto e sicuramente anche quello vuole segnare in qualche modo una svolta. La volontà cioè di uscire dalla logica emergenziale e di puntare sulla logica della prevenzione. È un piano per la prima volta abbiamo cercato di ricomporre in unità e di definire, in, su una, rispetto a una linea strategica, un piano di interventi per assicurare maggiore il contrasto del distesto idrogeologico e la prevenzione delle calamità è un piano che ha cercato, ha aggiunto anche ulteriori risorse, chiaro che il problema delle risorse esiste sempre e capisco anche gli interventi che sono stati fatti per quanto riguarda alcuni fondi regionali e territoriali, ma abbiamo non solo aggiunto ulteriori risorse, abbiamo cercato anche di risistemare, per così dire, riordinare le risorse, le risorse esistenti, perché in modo da poter coordinare meglio la nostra azione, semplificare, investire e utilizzare più efficacemente le dotazioni finanziarie di cui già in parte anche cospicue disponiamo. Quel piano Proteggi Italia di questo inizio anno è un piano quindi che va rafforzato e già i numeri che si inquadrano nell'ottica dell'attuazione di quel piano sono significativi, li voglio ricordare in questa occasione. 30 piani degli investimenti delle regioni delle province autonome di Trento e Bolzano, 6.638 interventi programmati in corso di attuazione, 1.274.000 euro previsti, 10 commissari delegati regionali, 2 presidenti delle province autonome, 6 soggetti responsabili, 1.649 soggetti attuatori. Ecco oltre a questo piano poi il capo della protezione civile Borrelli che ringrazio anche per aver organizzato questa iniziativa insieme a tutti gli altri uomini della protezione civile ci parlerà del piano interventi nazionali e del sistema IT alert È un tentativo ulteriore, anzi più che un tentativo è un progetto strutturato per rendere ancora più efficace la cultura della prevenzione e le prassi utili e come dire, a intervenire e a reagire in modo immediato e efficace rispetto alle calamità e alle emergenze. Noi dobbiamo attraverso questo piano raggiungere il più alto numero possibile di cittadini, metterli in condizione di poter rispondere a quelli che riteniamo i protocolli più affidabili di reazione e per far questo quindi non c'è nulla di meglio addirittura che raggiungerli attraverso messaggi su smartphone, su cellulari è il modo più immediato credo molto in questo piano e confido che poi sarà illustrato nei dettagli. Io vi ringrazio, scusate se ho compresso un po' i vostri lavori ma vi auguro buon proseguo di lavori e davvero ringrazio tutti perché tutti siamo partecipi in misura assolutamente paritetica di questo piano, non c'è c'è un presidente del Consiglio perché ha un incarico, c'è un capo della protezione civile ma la protezione civile siamo noi, siamo tutti noi, sono anche tutti i singoli volontari che intervengono di volta in volta, grazie. Ecco, ricordo che i lavori della conferenza si concluderanno con l'intervento del dottor Borrelli come aveva anticipato tra l'altro all'inizio eh, dei lavori e a rientro in auditorium quindi vi prego di non lasciare i vostri posti. Buongiorno Donato, sarò rapidissimo. Eh, abbiamo, come sapete, un po' stravolto i lavori della conferenza. Credo che sia stato per noi comunque un grande risultato avere qui il Presidente del Consiglio dei Ministri nonostante tutti i suoi impegni. Allora possiamo partire con la presentazione, aspettate me la devi rimettere all'inizio perché siamo... scusate eh. Ferma, che andavo di là. Allora, abbiamo fatto uno scherzetto. Prima al nostro Fabio D'Attilo, ecco qua. Io avevo una presentazione, avevo un video. Voglio ringraziare in qua, intanto tutti quanti voi perché abbiamo nella settimana della protezione civile, ognuno di noi con le nostre organizzazioni, con le nostre strutture, eh, fatto in modo che nel nostro paese crescesse la cultura della prevenzione e della resilienza. Avevo una serie di slide in cui ringraziavo ognuno di voi, a partire ovviamente dalle regioni e le province autonome, le strutture operative, le nostre eh, comunità scientifiche, gli ordini professionali. Poi ho tagliato il nostro volontariato, vedo qui Patrizio Losi che ringrazio, ho tagliato e ho sintetizzato in pochissime slide. Salto la prima, salto la seconda che la conosciamo tutti quanti anche la terza perché la nostra attività è un'attività integrata nell'ambito di quella che è la politica globale di riduzione del rischio. Allora spegniamo l'aria condizionata perché per me va bene così ma ammazziamo il, il governatore Tom e tutti quanti gli altri quindi se possiamo un attimo chiudere l'aria condizionata. Grazie. Un applauso meritatissimo grazie a Donato, Dicevo hai fatto benissimo, eh, le nostre azioni sono integrate, il dipartimento è capofila, eh, l'autorità nazionale per la riduzione dei rischi da disastri, le nostre attività le conoscete, abbiamo fatto nella sede della Confindustria, c'era fino a poco fa il rappresentante di Confindustria Carlo Robilio la prima conferenza, nazionale, la, la conferenza europea della riduzione del rischio da disastri che è stato un grande successo. Quello che stiamo portando avanti tutti quanti insieme e qui vi voglio dire relativamente alle diverse azioni partendo dalla previsione, noi dobbiamo completare la nostra rete radar, abbiamo ancora due radar, uno in Sicilia in provincia di Trapani, uno in Basilicata da poter realizzare, in più vedo l'amico Ruggero qui presente in Puglia la regione si è impegnata e disponibile a integrare la rete radar e il sistema ovviamente cadendo il mouse siamo andati un po' avanti quindi dobbiamo completare la rete radar, dobbiamo anche fare in modo che l'agenzia Italia Meteo sul quale stiamo lavorando con Ispra, con eh, i diversi enti interessati si possa Costituire effettivamente possa entrare in esercizio, dobbiamo anche finanziare gli studi, potenziare gli studi sui fenomeni precursori. I fenomeni precursori degli eventi vulcanici: abbiamo ottenuto grandi risultati perché quest'anno abbiamo avuto le, le eruzioni parossistiche nello Stromboli, abbiamo gestito una crisi dello Stromboli che è una crisi più intensa degli ultimi 60 anni, l'abbiamo gestita tutti quanti bene abbiamo anche individuato dei fenomeni precursori, eh, la dilat dilatazione della superficie del vulcano che noi adesso osserviamo con gli strumenti dell'Università di Firenze ci ha permesso di mettere in atto una procedura di allertamento della popolazione per le esplosioni parossistiche. vedo il presidente Bianco che è di quelle terre, sa benissimo quanto sia bello e pericoloso eh, il, lo stromboli quindi stiamo facendo un grande lavoro, dobbiamo fare la stessa cosa per quello che riguarda lo studio dei fenomeni precursori dei terremoti. Sappiamo tutti che i terremoti non possono essere previsti, non sono prevedibili ma semmai partiamo con lo studio di eventuali fenomeni precursori a partire dalla geotermia, da altri strumenti che possono essere utilizzati, altri studi che possono essere condotti avanti non potremo mai arrivare al risultato che vogliamo e qui voglio ringraziare il presidente degli NGV Carlo Doglioni che è il nostro partner su queste attività. Sulla prevenzione, ci siamo preoccupati, io mi sono preoccupato di questo tema dell'allertamento nazionale della popolazione. Eh, io credo che eh, avendo la responsabilità diretta del Dipartimento, sono 17 anni che sto alla protezione civile, quindi ho avuto un'altra responsabilità, quella di tenere in come dire, riga il Dipartimento per quello che riguardava la parte finanziaria, contabile, contrattuale e devo dire che me la sono cavata perché sono ancora qui e non sto in galera quindi questo per quello che era la mia passata vita. Per quello che riguarda invece la responsabilità piena del Dipartimento credo che eventi come quello di Livorno, quello del Raganello, eventi che sono in qualche modo previsti prevedibili ci impongano di mettere in piedi un sistema di allertamento della popolazione basato su che cosa? Basato sulla tecnologia, sugli smartphone, sulle sulle celle telefoniche, il famoso cell broadcasting, siamo partiti, adesso lo vedremo dove arriveremo e abbiamo immaginato un sistema di allertamento nazionale, ovviamente il sistema di allertamento nazionale, vedete questa slide, è molto complesso ma può essere sintetizzato in tre filoni di attività, l'allertamento in fase preventiva e qui c'è tutta una filiera per la quale c'è chi può e ha il tempo per dover decidere e quindi disegnare qual è l'area nella quale far arrivare il messaggio di allertamento, i tempi con cui diramare l'allertamento, ma c'è una fase che è quella del monitoraggio del cosiddetto now casting nella quale non c'è il tempo per valutare, per decidere e allora noi abbiamo immaginato che in questa fase si debba mettere in atto una, un sistema automatizzato e sono quelle che riguardano le di tsunami, i temporali le eruzioni vulcaniche. In questi ambiti stiamo sviluppando delle procedure completamente automatizzate per arrivare direttamente al territorio, togliendo dall'imbarazzo anche i poveri sindaci, dico poveri perché sono senza strumenti e poi hanno la responsabilità di questa attività da questa impasse, perché vi faccio un esempio, ero l'anno scorso a ottobre del 2018 a Trapani perché a Trapani eh, il giorno dopo avevamo a Poggio Reale un evento eh, esercitativo ed ero con Luigi D'Angelo a mezzanotte e mezza mi chiama e mi dice abbiamo l'allerta tsunami perché c'è stato un terremoto di magnitudo 6.5 nel Peloponneso quindi è scattata l'allerta tsunami da Otranto a Santa Maria di Leuca tutta la Calabria eh, orientale e la Sicilia orientale e adesso che facciamo? Perché noi abbiamo la direttiva per l'allertamento tsunami, la direttiva prevede che noi allertiamo il reperibile della prefettura il reperibile della prefettura poi allerta i sindaci, non so come, non so come si è organizzato, come ci arriva e il sindaco a mezzanotte e mezza non so cosa fa per informare la popolazione. In questo modo noi potremo arrivare direttamente alla popolazione, è un punto di partenza perché ovviamente noi dovremmo immaginare anche di affiancare ai telefonini la possibilità di utilizzare anche i telefoni fissi per chi non ha un telefonino, dovremmo immaginare anche quelle aree del paese in cui c'è il digital device cioè in quelle aree come a casa mia dove sono nato e torno qualche volta dove non prende il telefonino e io per poter essere rintracciato devo ho dovuto mettere un punte radio e ringraziare, qui ringrazio Carmelo Tulumello, il collega della Regione Lazio, perché ci siamo appoggiati sulla rete radio della Regione Lazio per consentirmi di arrivare e di avere le notizie attraverso le comunicazioni radio. Questo sistema può essere utilizzato anche in fase di emergenza e quindi in pieno evento in corso previsto o verificatosi sì, in modo anche di evento generico, l'evento è quello della caduta di un satellite, si disegna la poligonale e si inviano i messaggi di allertamento. Voglio ricordare, chiudendo su questo sistema, che questo è un punto di partenza, è un sistema che mettiamo a disposizione e credo che lo dovremmo fare, lo dico all'amico Matteo Piantedosi, può essere utile per scopi di sicurezza, per chi gestisce la sicurezza nei territori, c'è cioè un, un folle, un attentato, dei terroristi, qualcuno che gestisce la sicurezza può comunicare direttamente con i cittadini in quell'ambito perché riesce ad arrivare a individuare le celle telefoniche sul quale far arrivare il messaggio oppure i sindaci perché i sindaci che oggi tra l'altro permettetemi di dirlo sono vessati da, da società private che fanno un lavoro encomiabile perché prima non ci aveva pensato lo Stato ma che da quando noi ci stiamo pensando mi vedono come come dire, il bersaglio da annientare, hanno, vanno e mettono a disposizione la possibilità di comunicare col cittadino. Il sindaco che deve gestire il territorio, piazza Cavour, una manifestazione, il sindaco entra nel suo sistema e manda il messaggio quando vuole, a chi vuole per dire attenzione se vi trovate a passare, volete venire da queste parti, a piazza Cavour e piazza Cavour è chiusa. Quindi è un lavoro che stiamo facendo. Il percorso che noi abbiamo immaginato. Abbiamo alla firma il DPCM contenente le regole tecniche, eh, entro gennaio marzo i eh, gestori della telefonia, qui voglio ringraziare i gestori della telefonia, e i rappresentanti degli operatori telefonici perché si sono presi un, un carico anche finanziario di ammodernare le loro tecnologie, partecipare al sistema, c'è stata una norma di legge nei confronti della quale loro non hanno fatto obiezioni, si sono assunti anche oneri economici per mettere in piedi il sistema, compreranno le apparecchiature, noi saremo pronti a eh, operare a partire dal mese di eh, marzo, fine marzo noi faremo la sperimentazione, andremo a trattare, a fare eh, le prove di test direttamente sulla popolazione. Le prove le abbiamo già fatte, c'è qui Cosimo Versace della Fondazione Cima, aveva realizzato un, un filmato, non so se questo filmato lo possiamo far vedere visto che è insperata la cosa, preparati pure tu Giovanni perché anche tu poi ci farai vedere due minuti, anche questo è un minuto, abbiamo fatto un filmato di un minuto per far vedere come funziona, abbiamo fatto i test a Savona, voglio dire che e qui ringraziare i nostri centri di competenza e la comunità scientifica voglio ringraziare il professore Gabriele Scarascia-Mugnozza e Roberto Reficini e tutti quanti i componenti della Grande Rischi perché abbiamo nella Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi un grande supporto come Dipartimento e nei centri di competenza abbiamo delle eccellenze italiane che eh, esportiamo in tutto quanto il mondo. Io vado avanti poi quando siamo pronti con questo filmato lo facciamo vedere. Per fare questa attività noi dobbiamo lavorare sulla pianificazione di protezione civile, una pianificazione che deve essere integrata deve utilizzare degli standard comuni, dobbiamo utilizzare la nuova tecnologia, la mia idea è la standardizzazione dei piani aiutando anche i comuni a mettere in piedi un piano di protezione civile, porto sempre l'esempio, io sono di un comune del Basso Lazio dove il comune si chiama Santi Cosme Damiano, 8.000 persone, 8.000 anime, il sindaco ha affidato al presidente dell'associazione di volontariato locale che si è costituita nel 1988, il compito di essere il delegato per la protezione civile gli ha dato il compito di seguire, fare le attività di monitoraggio, di intervenire e anche di aggiornare il piano di protezione civile, un piano di protezione civile su una piattaforma web GIS. Noi nel nostro paese come lo diceva prima il nostro Fabio Dattilo, l'ingegner Dattilo, abbiamo ancora la babele dei piani di protezione civile. Noi dobbiamo avere dei piani integrati, dei piani che so, possono essere messi a disposizione di tutti quanti gli attori del sistema. L'idea mia è lavorare investendo poche risorse ma investendo a livello centrale utilizzando anche strumenti di intelligenza artificiale perché se il mio telefonino con Google mi dice che per andare a lavorare e non sa dov'è la sede del mio lavoro perché non glielo ho mai detto ci metto 30 minuti noi dobbiamo avere uno strumento per cui la colonna mobile dei Vigil del fuoco e dal Piemonte si sposta per andare nelle Marche gli dice dove deve andare mentre si muove, che, dove trova la popolazione e quello che deve fare, quindi dobbiamo lavorare in modo sinergico facendo squadra su questo. Siamo pronti per far vedere i T-alert? Ancora no, quando siete pronti me lo dite e andiamo avanti, l'altro lavoro che abbiamo fatto, il lavoro che stiamo facendo l'ha ricordato pure il Presidente del Consiglio in, grazie a tutti quanti noi al lavoro nelle, nelle scuole, qui voglio ringraziare anche eh, gli ordini professionali, ne parlerò pure dopo degli ordini professionali, il mio amico Francesco Peduto ma anche gli ingegneri con l'iniziativa Diamoci una scossa, tutti gli ordini professionali fanno parte del sistema di protezione civile e noi dobbiamo rafforzare la cooperazione perché Perché le, la rete delle professioni tecniche, i tecnici sono per noi fondamentali per intervenire a supporto della gestione del, del, delle attività di protezione civile della prevenzione oltre che dell'emergenza. C'è l'altra filiera la rete delle accademie della protezione civile noi abbiamo, abbiamo anche il dovere di sfruttare e lo ripeterò anche successivamente eh, quelle che sono le occasioni europee, si sta, la riforma del meccanismo europeo di protezione civile ha previsto la rete dell'accademia, la rete delle conoscenze, noi abbiamo queste cose con la conferenza dei Rettori italiani, con i nostri centri di competenza, con le nostre università che voglio ringraziare, con il CNR, vedo l'amico Fausto Guzzetti abbiamo la possibilità di mettere insieme un sistema a livello nazionale che consente di fare formazione agli operatori, diversi tipi di operatori, dai volontari agli operatori dei comuni, agli operatori delle forze di polizia, delle forze armate, a, agli operatori delle regioni e dei comuni. Vi dico io ho toccato il tema della formazione e mi sono accorto che c'è un mercimonio in giro sul quale io non sono personalmente d'accordo perché soprattutto coinvolge anche persone che fanno parte del sistema, se un soggetto fa parte del sistema lo fa perché è già pagato per fare quel tipo di lavoro e non perché tra le pieghe dell'articolo 53 del decreto legislativo 165 è consentito fare attività di insegnamento autorizzato o non autorizzato dall'amministrazione, su questo lo faremo anche qui, spero di fare piazza pulita per queste cose. Siamo arrivati al piano Proteggio Italia, IT alert, eh, lo vedremo forse alla fine se ci riusciranno o ve lo farò vedere dal mio eh, cellulare. Per quanto riguarda il piano ne ha parlato il Presidente, è un vero orgoglio, qui voglio ringraziare le regioni, i comuni, tutto quanto il sistema perché non era facile non era facile avere un finanziamento di 3 miliardi di euro e mettere in atto questo, questo piano. Per, gli ha citati i numeri, non li ripeto, il Presidente del Consiglio dei Ministri. Quello che voglio ricordare è i 1649 soggetti, soggetti a tutori. È un motivo di orgoglio perché eh, siamo riusciti a gestire questi interventi sono tutti quanti partiti, voglio ringraziare anche l'ANAC Federico Dini che ovviamente ci ha supportato in questa attività e voglio anche dire che poi ne parleremo dopo, noi dobbiamo anche un po' semplificare quelle che sono le regole per gli interventi di prevenzione e di gestione dell'emergenza perché se no non andiamo da nessuna parte. Abbiamo messo in atto, Giovanni sei pronto? Eh, lo faccio vedere a voi in anteprima, ma poi lo faremo vedere al Presidente e lo renderemo disponibile. A vicino di Giovanni, riprendendo il nostro... Abbiamo in, mappato in modo assolutamente trasparente, grazie anche ai dati forniti dall'ANAC, ai dati forniti dal MEF, ai dati forniti da, dal DIPE, dal nostro Dipartimento della Politica Economica, abbiamo realizzato un sistema assolutamente trasparente che metteremo online fra poco che farà vedere lo stato riepilogativo degli interventi e il dettaglio intervento per intervento. Ti lascio la parola, eh, hai un minuto a disposizione come era previsto. Un minuto con, eh, a voce o supportato elettronicamente? No, io volevo vedere supportato elettronicamente. Allora si fa così. Vai lui, sennò... Dovrebbe... ecco. Aveva, ecco, Avevamo organizzato ma poi... Ecco allora questa che vedete. Facciamoci vedere la mappa satellitare? Io voglio vedere la mappa satellitare. Tu mi fai vedere sempre la mappa? No, eccola qua la mappa. Basta cliccare sull'apposita eh. icona. Allora, qua vedete la mappa degli interventi sul territorio. E qui sono aggregati per l'Italia. Questa specie di imbuto ci dice lo stato di attuazione del piano. Quando io vado a cliccare su progressivamente io vedo esattamente come lo stato d'attuazione si specializza a livello di regione, a livello di macro regione, a livello di provincia, a livello di comune fino ad arrivare a livello dei singoli interventi. Eh, ciascuno degli interventi è raggiungibile con una scheda in cui noi vediamo tutti i dettagli dei singoli lotti con lo stato d'attuazione e quindi abbiamo una, una uh, visione complessiva su questo. L'applicazione è un'applicazione molto carina, lo dico perché l'abbiamo fatto noi, Politecnico di Milano, Fondazione Politecnico, ma la cosa importante è l'infrastruttura dei dati che ci sta sotto perché non passano tabelle, non passano email, non passa niente, c'è una connessione interoperabile tra le grandi banche dati nazionali tra la banca dati della pubblica amministrazione di MEF, tra la banca dati Simog di ANAC, tra la banca dati MIPCUP del Dipe, sono servizi web che trasmettono questi dati senza che nessuno li tocchi, dal presidente del consiglio alla signora Maria o al signor Mario ciascuno vede un solo numero, una sola versione così come la eh, legge della norma del 2011 Prevedeva. Questa è la trasparenza. Tutti vedono un'unica versione del numero, quella là. Un grande ringraziamento, come ha già detto il capo dipartimento, ai nostri partner, che sono stati di una disponibilità estrema, anche in maniera un po' emergenziale, come, per aiutarci a fare questa cosa. Grazie. grazie, allora, grazie. Adesso torniamo alla presentazione, fermi che forse ce la, ce la, ce la, forse ce la faccio, fare. ce la potrei fare anche io ma manco per sogno, ma perché l'abbiamo chiusa e eh? allora torniamo giù, siamo qua, F5, fino a questo lo so fare, ecco qua. Allora, vabbè, perché non me lo trovo vedere, F5, presentazione scusate, vado avanti. Però devo fare presentazione. Vediamo se andiamo avanti. Intanto si vede per quanto riguarda la presentazione. L'altra la, attività che stiamo portando avanti insieme è anche l'idea di reperire risorse per fare la prevenzione e per reperire le risorse per fare la prevenzione l'idea che abbiamo avuto sin da subito è quella di presentare un grande progetto operativo nazionale d'accordo con l'Europa, quindi un progetto operativo nazionale per la prevenzione non strutturale e su questo stiamo lavorando tutti quanti insieme, lavoreremo tutti quanti insieme perché anche il Ministro Provenzano, l'attuale Ministro, anche la precedente Ministra che c'era erano disponibili a creare una linea di finanziamento dedicata all'attività della prevenzione, c'è molto da fare per la prevenzione quindi noi lì sulla prevenzione non strutturale, perché non vogliamo invadere campi di competenza di altri che riguardano la prevenzione strutturale, noi possiamo fare molto e lo faremo nell'ambito del PON. Abbiamo anche poi presentato, lo vedo e ragazzi fatemi vedere facciamo, come funziona. Facciamo. Facciamo partire il video però vorrei proseguire con la presentazione. Allora, partiamo col video ittiale. Allora, vieni. Grazie, buongiorno a tutti. Velocemente, abbiamo costruito questo video anche un po' romanzato per l'intervento di oggi del Presidente del Consiglio. Due cose volevo dire. Questo è il suono internazionalmente riconosciuto per i messaggi di Selber-Odicast, quindi la nuova esperienza dell'utente dei cittadini italiani che non hanno dimestichezza sarà questo, cioè un display che prende il sopravvento sul, sullo smartphone e indica quello che è il, la comunicazione del messaggio. Ci tengo a dire due cose, è vero che è stato romanzato per l'evento di oggi ma i messaggi sono veri, quelli che vedete, cioè, a Savona grazie, l'ha ricordato il capo dipartimento anche all'impegno dei gestori di telefonia abbiamo un impianto di test con una cella, eh, di riferimento che consente l'invio già di questo tipologia di messaggio quindi quelli che avete visto sono qua, eh, sono quelli veri. L'altra cosa che volevo dire approfitto dell'occasione, grazie Rita, per ricordarvi che il giorno 14 di questo mese c'è qui in questa sala un evento eh, in cui si sono chiamate tutte le regioni a partecipare dedicato proprio alla comunicazione del eh, nuovo sistema verso i cittadini, essendo un'esperienza nuova una cosa importante che c'è anche nelle raccomandazioni del garante della privacy è quello di comunicarlo correttamente alla popolazione affinché venga recepito nel modo corretto. Grazie, andiamo avanti, grazie Cosimo. Allora l'altra cosa che abbiamo fatto è, io quando ho avuto modo di parlare per la prima volta col Presidente Conte ho detto che volevo che chiunque avesse diretto la protezione civile nazionale lui avesse dato l'impulso e rilanciato l'attività di protezione civile, perché devo dire che negli ultimi anni siamo stati un po' fiaccati, fiaccati dalle procedure, dagli scandali, dalle situazioni che avevamo e abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro, un gruppo di lavoro che ha terminato le proprie attività a fine luglio di quest'anno, abbiamo proposto alcune cose che adesso vi presento, la prima addirittura... A eh, agosto dell'anno scorso, l'avevamo inviata per la riforma del codice degli appalti, delle procedure semplificate per la gestione delle emergenze facendo ricorso a eh, strumenti quali gli accordi quadro. Eh, C'è un tema, ve lo dico subito, lo dico all'amico Federico Dini, che più volte è il mio bersaglio eh, di queste cose. Noi abbiamo realizzato le soluzioni abitative di emergenza, per me è stato un grande flop. Avere una ditta che fa le urbanizzazioni e una che fa la realizzazione delle casette compreso il fatto, vi racconto un aneddoto velocissimo, siccome dopo 15 anni 17 anni oggi di esperienza nella protezione civile all'Aquila abbiamo avuto questo problema sempre perché le regole del codice dell'appalto chi fornisce le casette non può fare le urbanizzazioni, bisogna fare due gare separate, ci siamo trovati con la ditta che andava a montare la casetta che diceva che non era livellata abbastanza la, uh, la platea di fondazione e quindi bisognava livellarla, quindi costi aggiuntivi. Allora che cosa ho fatto? Quando abbiamo rifatto la gara ho detto non mi fregate più, abbiamo fatto un bando di gare abbiamo detto bene la ditta che fornisce la casetta fornisce il progetto esecutivo dell'urbanizzazione e assiste l'amministrazione nella fase di realizzazione delle, delle SAE. Lo sanno gli amici delle regioni che sono qua, ce ne sono tre su quattro. quando siamo arrivati alla fine abbiamo trovato l'umidità sotto alcune SAE, la ditta ha detto io ho progettato, vi ho assistito durante l'installazione, ma poi quando voi avete sistemato il terreno intorno lo avete elevato rispetto al piano di fondazione e quindi io non garantisco perché non c'era. il 800, non 800. E Oggi diamo l'avvio alla prima settimana non della Protezione Civile. Il dopo non funziona così perché andando a Visso insieme all'amico Davide Piccinini mi sono ritrovato con le telecamere che puntavano i cartoni che da 15 giorni stavano lì fermi perché la ditta che aveva montato i mobili non li aveva portati via e quello che doveva completare l'urbanizzazione non li toccava perché erano rifiuti e doveva rimuoverli quegli altri quindi dobbiamo efficientare questa cosa anche andando a rafforzare il, eh, il sistema non si può scaricare sui colleghi delle regioni o sui sindaci queste cose, ce la dobbiamo assumere tutti quanti le, le responsabilità e per questo che io ho chiesto alle Forze Armate, voglio eh, qui ringraziare anche il eh, Comandante del COI, ma io ho chiesto ai massimi vertici delle Forze Armate, voglio poter eh, coinvolgere le eh, strutture del, de, de, del genio che sono specializzate e che dal punto di vista normativo hanno superato i 40 anni di, di età e che non possono essere impiegate in teatri operativi, impiegamoli per scopi di protezione civile per fare prevenzione e pianificazione dell'emergenza dove abbiamo da pianificare e di gestire il supporto e il controllo delle attività. La semplificazione della normativa in materia ambientale lo sanno i presidenti e regioni che stanno qui, quelli colpiti, l'amico Marco Gabusi assessore della regione Piemonte è venuto fuori anche ad Alessandria il tema della pulizia degli alvei dei fiumi eh, e quindi è un tema che va affrontato normativamente, vanno semplificate, lo sa l'amico Gian Giacomo Gianpedrone. L'efficientamento delle verifiche di agibilità è un altro collo di bottiglia, io l'ho detto, è, fa parte di uno degli emendamenti che abbiamo presentato al decreto legge questo del terremoto. Eh, noi abbiamo nel centro Italia realizzato 219.000 verifiche di agibilità, ci abbiamo messo un anno, questa cosa non è possibile perché con un anno noi non abbiamo tenuto la gente negli alberghi, non si sapeva eh, se poteva rientrare in casa non poteva rientrare in casa, allora dobbiamo fare ricorso a quello che noi abbiamo come sistema quindi i professionisti della pubblica amministrazione ma non bastano, io voglio coinvolgere gli ordini professionali Siccome io mi occupo di protezione civile a me quello che conta è il risultato, se la persona può entrare in casa o non può entrare in casa, se non può entrare in casa devo sapere se è un danno grave o un danno lieve, non mi interessa quant'è il danno accertato, quello lo faranno i professionisti in sede di ricostruzione quindi avere a disposizione i tecnici eh, professionisti che abbiamo già eh, delle regole di ingaggio predeterminate coinvolgiamo, io voglio avere migliaia di professionisti sul campo per le verifiche di agibilità e non centinaia, di, di, di, se ci va bene, un, un centinaio di squadre su tutto il territorio quindi questa è una delle attività e lo ha ricordato il Presidente Bianco è fondamentale la continuità amministrativa. In, ci sono dei comuni come il Comune di Arquada del Tronto che avrà fatto due faceva due ordinanze al mese che si ritrova durante il terremoto a dover fare centinaia e centinaia di ordinanze. Questo lo dobbiamo garantire grazie al supporto che possono dare gli altri comuni ma dobbiamo mettere un in piedi un sistema che consente poi a chi cede queste professionalità temporaneamente di poter sopperire a queste esigenze. Chiudo, voglio chiudere con le parole di, del nostro padre fondatore. Questa è l'eredità che ci lascia della nostra più grande responsabilità che abbiamo tutti quanti. Lui diceva che la mia ambizione è quella di dare al nostro paese un sistema efficiente e moderno di protezione civile, cui le altre nazioni guardino con rispetto e ammirazione. Questo ho in mente null'altro. E credo che questo è quello che tutti quanti noi abbiamo in mente quando facciamo il nostro lavoro. Grazie, grazie, grazie a tutti quanti.